¡Hola! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Hoy tengo una nueva traductora mm -hmm. <ríe> ¡Buenos días! Tiene que traducir Tengo una bueno. nueva traductora tradu tradu Ya que mi hija está de viaje para Jerez mi, mi, mi hija está en viaje para Jerez Está haciendo un Erasmus Está haciendo un Erasmus y Hoy tengo una gran traductora mm -hmm. Hoy tengo una gran traductora bueno, Probamos a hacer una traducción al, al revés <ríe> Hacemos la traducción al contrario <ríe> dal castigliano all'italiano Dal spagnolo all'italiano eh, prima vittoria eh, antes vittoria stava parlando Prima vittoria stava parlando e io stavo riflettendo sopra una cosa che si conecta con la predicazione e stavo riflettendo sopra qualcosa che è connesso con la predicazione e stava parlando di questo hombre di Dio che si se fu per profetizzare, per dare un messaggio e stava parlando di questo uomo di Dio che andò a dare un messaggio, una profezia. Però Dio le dico che non tenia che parasse lì a comere in questo luogo. Però Dio gli disse che non doveva rimanere lì a mangiare. E lo che passò fu che, hombre, che successe, un altro uomo, che suppostamente diceva doveva parlare da parte di Dio, che diceva di parlare da parte di Dio. Le disse il contrario di quello che Dio gli aveva detto. Un angelo mi apparece nel cielo e mi dice questo. Un angelo mi apparve nel cielo e mi disse mi, mi, mi disse questo. E questo hombre de Dio crede eh, mai alla parola di queste homose che alla parola che Dio gli aveva dice. Quest'uomo credete di più alla parola di quest'uomo che alla parola di, di che Dio gli aveva visto. Y va a llegar un tiempo como iglesia un tempo, Que nosotros tenemos que aprender a caminar, con Dios. Que no a caminar con Dios No puedo caminar para lo que los hombres me dicen no puedo caminar por lo que me digo, ¿no? Tengo que caminar para lo que Dios me dice, Tengo que por que me dice. Y que los hombres me puedan confirmar es que yo o me pueden poner eh, dudas se de verdad lo que yo estoy escuchando es de Dios o no es de Dios. O me meto dudas de lo que yo estoy escuchando, si es de parte di Dio o no. Ahora tenemos que aprender a caminar con Dios. dobbiamo imparare a camminare con Amos, capítulo 3, el versículo 3. Tengo italiano, Amos, tengo capítulo 3, verso 3. Dice así: Ah, ya no, ya no, ya no. Lo leemos uh, juntos. Andrà dos juntos se non estuvieran de, de, de accordo? Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Entonces, nosotros camminare junto con Dios se non stiamo d'accordo con Dios. Quindi, possiamo camminare uh, insieme se non siamo d'accordo con Dio? E questa settimana stavo de paseo conmigo, no? Questa settimana stavo passeggiando con mio figlio. Tutta la mattina mi vuoi un pochino per la playa. Tutte le mattine vado passeggiando per la spiaggia. Alle 6 della sì. mattina, va su. Alle 6? Sì. Alle 7 del mattino? E poi lì mi pongo un pochino a bra. E mi metto a pregare. Hasta che arrivo in un sitio. Fino ad arrivare a un posto. Dove mi pongo a fare un pochino delle porte. Mi invito a fare un po' di sport. Per la salute. Per <risas> la salute. E allí, después mi regreso in casa. E dopo torno a casa. Però il tempo che io sto in cammino per arrivare a questo Però nel momento in cui sto camminando per arrivare in questo posto... È il tempo che io regresso questo sitio, È il tempo che io torno a casa. Sempre lo dedico a stare in orazione con Dio. Sempre lo dedico a stare in comunione con Dio. Então, en que in en questi giorni che que sono stati festivi? Io le, mm. le dico a mio amico Elia, vieni conmigo, vamos a fare questo passeo, vamos a parlare un pochino. Le dico a Elia, se vieni con me, andiamo a fare questa passeggiata. E gli stava commentando, mira, quando io sto qui, empiezo a parlare con Dio, e le dico questo, e le dico questo, e le dico questo. E gli faccio questo, dico questo. Decía, que con Dios, con Jesús, e gli diceva, tu devi, che devi parlare con Dio, con Gesù, come hablas con un amico. E gli diceva, tu devi parlare con Gesù come parli con un amico. Però lui mi diceva, io non posso farlo, mi costa molto farlo. E lui mi diceva, a me costa molto farlo perché sempre dico, è sa tutto, che tengo che scontare. Perché lui mi diceva Dio sa tutto di me, Che no? gli devo raccontare. Però dammi che è sa tutto e desea tener comunión con noi. Anche se Dio sa tutto di noi, lui desidera avere comunión e desidera che tu le conti, tu vita che le conti, tu cose. Lui desidera che tu gli racconti le tue cose, la tua vita e non è lui che necessita di noi, siamo noi che necessitiamo di e non è lui che ha bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno di noi. Aveva Sant'Agostino, uno dei padri fondatori delle Iglesias. C'era Sant'Agostino, un padre fondatore della della Chiesa. Che diceva che noi necessitiamo di Dio, e Dio non necessita di noi. Che diceva che noi necessitiamo di Dio e non Dio di noi. Perché è la Trinità. Perché è la Trinità? E la Trinità è la perfezione. Nella Trinità c'è la perfezione. Hai lo che ama. Hay quelli que aman. Hay lo que es amado por Dios. quello Y hay lo que produce este amor. quelli che producen este amor. Dios no necesita de nosotros. Dios no ha bisogno de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Cada día, cuando, eh, el el Edé, ogni cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, Dios bajaba en la tarde. Dio scendeva nel pomeriggio e parlava con Adam e parlava con Adam hola Adam ciao Adamo! che esiste oggi? che hai fatto oggi? ah, oggi puse il nome qui al leone oggi ho dato il nome al leone puse il nome qui alla serpiente oggi ho messo il nome alla serpente. Eh, ho comito un pochino di frutta ho mangiato un po' di frutta aveva una paiguita lì, come la sede Valencia è molto bonita. paiguita Ah, c'è una paella molto buona come la fanno in Valencia? Mi Le una napolitanas. Ho mangiato una napoletana. E a stavo passeando con Leone. E stavo giocando con il Leone. Eh. Parlavano, sì, di de cose della vita, cose mm. normali, tonterías. Parlavano sí. della vita, no? Di cose semplici. Però la cosa linda è che es que es que tutti i giorni. È che tutti i giorni. e la tarde. Dio parlava per parlare con Adamo. Dio scendeva a parlare con Adamo. Gesù stava a parlare con Adamo. Le piaceva parlare con Adamo. E Adamo le gustava parlare con Dio. E ad Adamo piaceva parlare con Dio. A Dio e mi gusta hablar con nosotros. A Dio gli, Dio Dio gli piace con Dio. parlare Dio. con noi. Non lo necessita. Non ne ha bisogno. Noi lo necessitiamo. Noi ne abbiamo bisogno. Però a lui le incanta parlare con nosotros. Però a lui piace parlare con noi. Pero un día llega allí y no hay Adam. Y Adamo no está. Adamo, ¿dónde estás? Adamo, ¿dónde estás? Adamo, ¿dónde estás? Adam, ¿dónde estás? Y, Adamo no y Adamo no estaba. Y Adamo no estaba allí. Y no estaba allí porque había hecho algo de malo. No estaba allí porque había hecho algo de malo. Y quindi se había rompido esta comunión. Che aveva con Dio. Si era rotto questa comunione con Dio. mira, nosotros no tenemos que permitir que nada tiene que romper nuestra comunión con noi non no dobbiamo permettere che niente rompa la nostra comunione con Dio. No non è importante se di male. non è importante se fai qualcosa di male. l'importante è che non permetti a tutto lo malo che fai di rovinare tu. di rovinare tua relazione con Dio. che tutte le cose cattive che fai non per me, non, ti, non rompono la tua relazione con Dio. Puoi passare per problemi. Possono succedere problemi. Puoi passare per difficoltà. Possono passare difficoltà. Te puoi te con la sposa, Puoi litigare con tua moglie. Te puoi te penare con l'esposo. Puoi litigare con tuo marito. Puoi passare tutto quello che può passare. Succede tutto quello che succede. Nunca perdas la tua comunione con Dio perder mai la tua comunione con lui, perché la cosa che más necessitamos en la vida, porque la cosa de che più abbiamo bisogno nella vita. E la Bibbia dice che después de esto, e la Bibbia dice, dopo di questo, Adam fue sacado fuera del jardín. Adamo fu perciato dal giardino. E la Bibbia dice che los hombres empezaron a buscar el nombre de Dios. E dice che gli uomini iniziano a cercare il nome di Dio. Non era más che Dios caminaba con ellos. Non era più Dio che camminiamo con loro. Sino che gli uomini iniziarono a invocare, a orare e a buscare l'ombra di Dio. Ma che gli uomini iniziarono a cercare Dio. E nella storia? Nella storia? Non tutti gli uomini furono come lo figli di Non tutti gli uomini erano come i figli di Adam. De repente, su e un uombre. All'improvviso, a parte un ombre? Su un era Enoch eso no me era enojo y la Biblia dice que Enoch. la Biblia dice que enojo paseo con Dios por 300 años caminó ah que caminó con Dios por 300 años él caminó con Dios, vamos a leerlo Génesis capítulo 5 Génesis capítulo 5 versículo desde 22 hasta 24 Génesis 5 Génesis Capítulo 5, desde el versículo 22 hasta 24. Ay, tengo yo en mi y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. y fueron todos los días de Enoch 365 años, Caminó pues Enoch con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Después de haber generado Methuselah, Enoch caminó con Dios 300 años, generó hijos y hijos. Hace todo el tiempo que Enoch viste fue de 365 años. Ahora Enoch caminó con Dios, poi no fue più trovato, porque Dios lo prese. Enoch fue el primero después de Adán a caminar con Dios. Enoch fu uh, dopo Adamo il secondo a camminare con Dio? Primero primo dopo de Ah, il primo dopo Adamo. E quindi, oggi, Enoch e Dio parlavano Quindi ogni giorno Enoch e Dio parlavano insieme. Non so se era per la tarde, per la notte o per la mattina? Non so se era di mattina, di pomeriggio o per la domanda. Però Dio si da Enoch. Però Dio scendeva da Enoch. O sea, Enoch, dove sei? diceva: Enoch, dove sei? A chi, signore? sono qui, signore. E pensavano a parlare. E iniziarono a parlare. De che parlavano? Di che parlavano? Eh no, che esiste oggi? Eh no, che ho fatto oggi? ho comito una paellita. O io <risa> ho mangiato una paella. Due napolitanas. Due napolitanas. Non si, ho regagnato mi a mia Ho O mia figlia. Ah, questo uomo mi ha fatto qualcosa di malo, non so. Questo stumo mi ha fatto qualcosa di male. Parlavano di quello che passava con il dia parlavano di quello che succedeva durante la giornata. E la, la cosa bella è che di repente no non incontrarono più Enoch. E all'improvviso non trovarono più Enoch. Dove sta Enoch? Dove sta Enoch? Dove sta Enoch? E al final Dio l'aveva elevato agli Nesseri. E alla fine? Perché Dio se l'aveva portato in cielo con A Dio le gustava di... De, sì, demasiado parlare con Enoch a Dio gli piaceva tanto stare con Enoch Demasiado, esageratamente. Che al final dico, che al final disse? No, no, no, tiene che venir conmigo, tiene che star conmigo, non te puoi chevare qui la Dio. Vieni con me, non no puoi rimanere qua sulla terra. E Eno che la immagine della chiesa degli ultimi tempi. tiempos. è l'immagine della chiesa degli ultimi tempi. Una chiesa che sta in una comunione così forte con Dio una chiesa che sta in una comunione così forte con Dio. Una chiesa che camina di una forma sì speciale con Dio. Una chiesa che cammina in una forma così speciale con Dio. Che al final Dio se la toma e se la lleva. Che alla fi fine Dio se la prende e se la porta. La chiesa che va a passare per il rapto, la chiesa che va a passare per che passerà è la chiesa che camina con Dio. È la chiesa che cammina con Dio. E tu Estás caminando con Dios. ¿Tú estás caminando con Dios. Y después de Enoch, pasan los años. Y después de Enoch, pasan los años. Y de repente sube un hombre. Y al improviso, aparece uh, un aparece. Que se llama Noé. Que se llama Noé. No. Noé. Y él vivía en una generación pervertida y leca de Dios. E lui viveva in una generazione pervertita e lontana da Dio. E era così mala questa generazione e Era così cattiva questa generazione che que de repente Dio vuole fare un reset, hacer un resumen total della terra. Dio voleva fare un, un reset della, chiesa, della, della terra. E le va a, a ordinare a Noè di fare un arco. Dio va a a Noè di fare un'arca. E lo che ma tu puoi apprendere di tutta la storia e' quello che tu pu più puoi più imparare da questa storia. E que che a pensare di tutto quello che stava al redentore di Noè, che nonostante tutto quello che stava attorno a Noè, Noè si tuvo fiel a camminare con Dio. Noè fu fedele a camminare con Dio. Non è importante quello che stai vivendo al redentore della tua vita. Non è importante quello che stai vivendo intorno a te. Lo che passa al redentore di ti. Quello che succede intorno a te. Ah, io non posso orare perché il mondo è malo. Io non posso pregare perché il mondo è cattivo. Ah, io non posso orare perché la colpa è del pastore che è italiano. Io non posso pregare perché il pastore è italiano. Come ha mangia pizza e spaghetti. Come mangia troppe pizze, e troppe spaghetti. E per questo io non puoi orare. E per questo non posso pregare. No, non funziona così. Non funziona così. No, è importante. Lo che sta de nosotros. Non quello che sta intorno a te. Se no ha pudo star, camminare con Dios e in Sua generazione, generazione, quanto mai noi nosotros podemos camminare con il che crea il Spirito Santo? Quanto più noi possiamo con Luca e con lo Spirito Santo. Non importa lo che tu vivi e stare dentro di ti. Non importa quello che c'è intorno a te. Non importa se tua famiglia è mala e sta pervertita e sta lega di Dio. Non è, non è importante se la tua famiglia è cattiva sta lontana da Dio e pervertita. Non importa se in tuo travaglio lago dove sono malo e sta lega di Dio. Non importa se nel tuo lavoro tutti sono lontani da Dio. E l'importante non è quello che stare dentro di te. L'importante non è quello che sta intorno a te. E l'importante è quello che cammina con te lo importante es quello que camina con ti. contigo tienes que caminar con Dios debes caminar Dios. es el tiempo de aprender a caminar con Dios es el tiempo de emparar a caminar escondido. en un mundo que está lejos de Dios en un mundo que es lontano Dios. Abraham. Abraham él vivía en Ur de Caldea Vivida, viveva en Ur de caldei. y Dios lo llama para caminar y para hacer un paso de fe muy grande Dio lo chiama a fare un passo di fede molto grande. Cambiare la sua vita, la sua nazione, la sua casa, cambiare tutto. Cambiare la sua vita, la sua nazione, la sua casa. Y él storia, muy larga, muy hijo, e lui tiene una storia molto larga, molto hermosa, tiene hijo, tiene hijo. lui ha eh, una storia molto lunga, prima non ha figli, poi dopo ha figli. Però quando arriva il tempo che tiene di incontrare una esposa per suo hijo, quando arriva il tempo che lui deve eh, trovare una sposa per suo figlio envia a suo siervo envia a su eserri, e, le dice algo. e le dice qualcosa e le dice qualcosa e mi risponde Jehová, in cui presenza è andato invierà a suo angelo contigo e prosperarà tu tuo cammino e tomarás mujeres para mi per de mio figlio di mio legno e de, della casa di de mia padre. Genesi 24 verso 40: yeah. L'Eterno, davanti al quale ho camminato, manderà il suo angelo con te, e farà prosperare il tuo viaggio. E tu prenderai come figlio una moglie del mio parentato e della casa di del mio padre. Io va in cui presenza e andato. Il Signore, okay. davanti a quello che hai camminato. Il Signore, davanti a quello che hai camminato. Eso significa questo significa che Abraham camminava con Dio che Abraham camminava con Dio e per questo poteva passare per tutta la prova di suo figlio per questo ha potuto passare tutte le prove di, di suo figlio come tu puoi sperare una promessa di Dio fino a 99 anni? come tu riuscirai ad ottenere una promessa di Dio aspettando fino ai 99 anni? E tua esposa già è es sterile. Che tua moglie è sterile. E già non tiene più le uh, sue mescrazioni. Che non tiene più neanche le sue mescrazioni. E tu già tienes una età avanzata di 99 anni. E tu tienes una età avanzata di 99 anni. Come ti puoi quedar firme e creare in lo que Dio ti dice? Come puoi riuscire a rimanere fermo in quello che que Dio ti ha detto? Solo se Dio cammina con te. Solo se Dio cammina con te. Perché se tu non cammini con Dio Perché se tu non cammini con Dio Ah, pues Dio mi ha detto questo Però non sarà verità Però ha cambiato le cose Cambia il governo sí. Beh, Dio mi ha promesso questo Noi sono cambiate le cose cambiato il governo Ora abbiamo internet eh, Le cosa sono differente. Le cose sono diverse Dio si rilocò Solo se tu camminas con Dio solo se tu cammini con Dio. Puoi rimanere lì vedendo la promessa di Dio. Solo puoi rimanere lì vedendo la promessa di Dio. Quello che passò con Mosè. La Bibbia dice che lui si è come mirando l'invisibile. Dice che Mosè rimase lì come guardando l'invisibile. Quando en Mosè entrava nel en tabernacolo. Quando Mosè entrava nel y... tabernacolo. Vagava la gloria di Dio. La y Moisés hablaba, hablaba con Dios Y Dios hablaba con Moisés Y Mosé, eh, Dios hablaba con, con Moisés Y de repente Dios se enfata Y al improviso Dios se arrabia Y dice, ah, yo no quiero más caminar con este pueblo Yo no voglio más caminar con este pueblo Y Moisés dice algo Y Moisés dice algo Ah, Señor ah, Si tú no caminas conmigo Señor, si tú no camines conmigo Yo no me voy de aquí io non mi muovo di andare da qua. Mira, pues, Guarda quanto era importante per Moisés la presenza di Dio. Guarda quanto era importante per Moisés la presenza di Dio. E quanto è importante la presenza di Dio per noi? E quanto è importante la presenza di Dio per noi? Que valore le stiamo dando a Dio in nostra selezione? Che valore le stiamo dando a Dio nelle nostre scelte? Muchos non quieren camminare con Dio. Molti non vogliono camminare con Dio. Perché lo che Dio qui non le usa. Perché quello che que Dio vuole non gli piace. Mi ricordo che stavo parlando un po' di tempo fa con un hermano. Eh, poco tempo fa stavo parlando con una sorella. Si viene che sei questo, Devi fare questo, questo e questo. No, io, no quiero. io non chiedo. Io, no io non voglio. Io non voglio. Io non voglio. Io non chiedo. voglio. La gente non quiere camminare con Dio. La gente non vuole camminare con Dio. Che quiere la gente? Che vuole la gente? Andare in un sitio, andare in un posto, Sentarsi. sedersi Escuchare escuchar a... linda musica. Escutar... ascoltare una bella musica, levantar le mani, y alzare se... la mano, piangere, grazie signore. Grazie signore. Ah, signore aiutami signore aiutami. Signore signore aiutami. E después se hace ritmo allinando. <laughs> È una canzone sudamericana, non lo do, Dopo si canta Remolina. Remolina. No, sì, Remolina. Come le gusta ponerle in difficoltà la sala la dottore? Le gusta essere questo. piace fare questo. Però no? non le gusta cambiare. Però non gli piace cambiare. Perché para a cambiare. Cambiare, tu necessita di saccare de molte cose da te. Necessita di salire dalla tua zona di comfort, quello che diceva mia la mia donna Vittoria: Sé che tengo cose e me cuesta hacerlo. Io so che devo fare delle cose, ma mi cuesta farlo. E quando tu, tu cammini con Dio, Dio ti va a dire di fare la cosa che non ti gusta. Dio ti dirà di fare cose che non ti piacciono. Ah, quanto a, a, a volte mi fanno ridere alcuni fratelli. Ah, se ti piace fare qualcosa nel corazon è perché Dio vuole che tu faccia questo. Se hai qualcosa nel cuore che ti piace fare, è perché Dio te l'ha messo. E la verità è che la maggior parte delle volte è al revés. <risos> la maggior parte delle volte, al contrario. Lo que hacer, quello che que Dio ti chiede di a te non ti Quello che Dio ti chiede di fare a te non ti piace. Però questo è quello che Dio necessita che tu hai. Però quello che Dio ha bisogno che tu fai. Questo è es quello che ti verità ti aiuta a crescere. Questo è quello che veramente ti aiuta a crescere. A Gesù non gli piace avere la croce. A Gesù non gli piace andare alla croce. A Dio ha tenuto soffrimento fisico. Uh, lì ha avuto una sofferenza fisica soffimento nell'alma sofferenza nell'anima ha soffimento nell'spirito sofferenza nell'spirito e e lì la massa batani e lì dio mio dio mio perché ti ho olvidato di me? perché mi abbandonaste? abbandonato sì e abbandonasti hasta dios hasta la presenza di dios lo dejo lì fegnante la presenza di Dio lo, lo lasciò però il dice io ho stato obede obedeci fino la cruz però lui dice io ho oh, obbedito obbedito fino alla cruz e camminare con Dio significa obbedecer a Dio e camminare con Dio significa obbedire a Dio quiere obedecer a Dio voy a a Dio Noè no ha obedeciato a Dio Noè obedece a Dio <coughs> Abraham obedeció a Dios Abraham obedeció a Dios también que tuvo que dejar su casa, su familia su, su, todo lo que tenía no obstante que ha la su casa, su familia todo lo que había, Enoch fue fiel a Dios Enoch fue fiel a Dios y nosotros queremos de verdad obedecer a Dios, ¿Y no a a Dios? muchos no quieren caminar con Dios Molti non vogliono camminare con Dios Salmos 81 Salmo 81, versículo desde 11 hasta 16, versículo de 11 a 16, dice así, ¿no? Mas mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. ¿Posso? Mas mi pueblo no ha la mia voz, Israel no me ha obedido. Mira cuándo está hecha bien la Palabra de Dios. No me oyó o no oyó mi voz. Y en general dice, no me obedeció. No oyó mi voz, no ha escuchado la voz. No ha escuchado la voz. Ah, también Dios hoy está diciendo. Hoy Dios está diciendo. Adam, ¿dónde estás? Adam, ¿dónde estás? Luca, ¿dónde estás? Luca, ¿dónde estás? Quique, ¿dónde estás? Quique, ¿dónde estás? Angie, ¿dónde estás? Angie, ¿dónde estás? Y así todos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero el pueblo no quiso Dios. Pero el pueblo no ascoltó Dios. Déjenos, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Perciò li abbandonò alla durezza del loro cuore, affinché camminassero secondo i loro consigli. Lo no con con Perciò Dio li lasciò, affinché potessero camminare con il... non con Dio, ma con i loro consigli. Ai, ah, quante volte si è scusato de muchos hombres de Dios también? Quante volte ha scusato da molti uomini di Dio? Ah, io elegí a io scelsi fare questo. Io ho avuto questa opportunità e ho Io ho avuto questa opportunità e ho fatto questo. E poche volte si escuchava e ho orato e Dio mi ha detto di essere questo. E molte poche volte ho ascoltato quello che Dio mi voleva dire. Mira come dice il versicolo. O 13 mi avete udito il popolo, se cammino avviene Israele andato. O se il mio popolo mi ascoltasse se Israele camminasse nelle mie vie, e non nada avrei io derivato a sus enemigos e volto mi mano sui avversari humilerei subito i suoi nemici e volgere la mia mano contro i suoi avversari se la mano di Dio non se la mano di Dio è no contro i tuoi avversari è tempo di regressare a camminare con Dio è tempo di tornare a camminare con Dio è tempo di non camminare bajandoti, camminando in tu eh, conseglie, in tu pensamento in tus idee non è tempo di camminare secondo i tuoi consigli le tue idee, i tuoi pensieri questo è il tempo di camminare con Dio questo è il tempo di camminare con Dio e mira come dice il versetto 16 vedi come dice il versetto 16 e Dio lo hubiera mantenuto di grossura di trigo De il della pietra saziato. E io lo nutrirei con fiori di frumento e lo sazerei di miele che stila dalla roccia. Wow! Wow! Algo di straordinario. Qualcosa di straordinario. il miele della pietra. Il miele della pietra, della roccia. Quando essere saziato per Dio? Quanti vogliono essere saziati da Dio? Quanti vogliono essere saziati da questo miele che esce dalla roccia? La roccia è, è Gesù. E la miele è qualcosa di prezioso che esce da lì, qualcosa che ti va a, a dar sapore. E il miele è qualcosa di prezioso che esce dallì, da lui. Tutto questo è per noi. Tutto questo è per noi. È per noi. Possiamo disfrutarlo tutto questo è perché noi possiamo goderlo. Dio non vuole Dio so, so, che, so, che so, noi viviamo so, male. Dio vuole che noi viviamo bene. Dio vuole che noi viviamo bene. Dio vuole che noi disfrutiamo della vita. Dio vuole che noi godiamo della vita. Però questo va a passare solamente se apprendiamo a camminare con Él. Però questo succederà solo se impariamo a camminare con Lui. Perché Él nos chiama a nosotros amigos, non siervos. Perché Dio ci chiama amici, non servi. Pero los amigos son los que caminan juntos. Pero los amigos son los que caminan juntos. Entonces, esta mañana queremos decir: Señor, yo quiero caminar contigo. Esta mattina debemos decir: Señor, yo quiero caminar contigo. Pero amos, los digo algo al comienzo. Pero amos, dice algo al inicio. Andan dos juntos si no están de acuerdo. Pueden caminar ensieme dos eh? si no están de acuerdo. Entonces, eso nos hace entender que hay cosas que pueden parar nostro cammino junto con Dio, quindi ci sono cose che possono fermare il nostro cammino con Dio. Primero, la carne. Prima cosa, la carne. Galatas capitolo 5, versículo 16 e 17, dice sì. Galati, capitolo 5, versi 16 e 17. Dico questo: vivan secondo lo Spirito, e non satisfacendo lo de deseo della carne, perché il deseo della carne. Si oppone allo spirito, e il del spirito si oppone alla carne, e esso si oppone mentre sì, sí, para che ustedes no hagan lo che quisieran. Hacer. quindi dice: Camminate secondo lo spirito, e non adempiere i desideri della carne. E la carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Quindi, se camminiamo con la carne, lo spirito non può camminare con noi. E nel capitolo 5 sta spiegato molto bene che significa camminare la carne. En el 5 está muy bien qué con la carne: Habla de adulterio, parla di adulterio, fornicación, fornicazione, pornografia, idolatria, imborrassarsi, ubriacarsi che sono cose immorali che sono cose immorali. Che sfortunatamente stanno nella Iglesia. sfortunatamente sono nella Chiesa. Però habla más di alcune cose che mi dicono reflexionare. Però parla di altre cose che mi fecero pensare. Celos. Gelosia. Divisiones. Divisioni. Peleamientos. Combattimenti. <risas> e se tu mira la Iglesia oggi. Se tu guardi la Chiesa oggi. Hai muchos celos nella Iglesia c'è molta gelosia nella chiesa c'è invidia in di... nella chiesa c'è divisione nella chiesa c'è divisione nella chiesa c'è pelea nella chiesa sono liti come Dio può camminare con una persona se si sta sempre sta peleandosi con tutti come può Dio camminare con una persona se si sta sempre litigando con qualcuno c'è persone che sempre parlano mal di tutti ci sono persone che parlano sempre male di tutti ah questa iglesia, questa pastora, sì, sì, sì, sì questa iglesia, questa pastora, sì, sì, sì, esta iglesia, esta pastora, sì, sì questa, questa chiesa, questo pastore che fa questo, questo, questo quella chiesa, quel pastore che fa questo, questo, e questo e busca solamente come operare con la gente e sempre cerca di fare, di litigare con la gente parece Mack Tyson tu, tu. parece Mack Tyson <ride> Sembra Mack <Mike> Tyson il <ride> spirito non può camminare appunto con la carne lo spirito non può camminare insieme alla carne. Se tu stai parlando con una persona che cammina la carne, tu stai parlando con una persona che cammina per la carne. Tiene que que non per Devi sapere che questa persona non può camminare con lo spirito. Ah, però, questo hombre sta uh, junto con un'altra mujer perché le passò sí, questo, perché le passò questo. Sì, però, questo uomo sta con quest'altra donna perché le è successo questo, questo e E non si può casare perché va a perdere la pensione. E non si può sposare perché perde l'attenzione pensione. Porito. Poverino. Dobbiamo intenderlo. Dobbiamo capirlo. No, no, no, no, no. Questo ombro cammina per la carne. Questo uomo cammina per la carne. Di ha messo qualcosa davanti a Dio. No non può camminare con lo spirito. Non può camminare con lo spirito. Ah, è che questo hombre sempre si pelea con tutti. Questo uomo sempre litiga con tutti. Los no? malos son lo small è sempre gli. I cattivi sempre sono gli altri. Poverito, tenemos que entenderlo. Poverino, dobbiamo capirlo. No, no, no, è lui che si pelea con tutti. No, no, il problema è lui che li con tutti. Non, non so se si sa già la storia dell'ombre che stava conducendo nell'autostrada. Non so se già sapete la storia di quello che que guidava nell'autostrada. E de repente escuchava per la radio. E all'improvviso ascolta per la radio. Guidato, guidato, è un coche che sta camminando e incontra eh, del, del sentito. Uh, attenzione, attenzione: c'è una macchina che cammina contro senso. E l'uomo dice: Come, sono un coche? A chi ne sta un montone? Sono uno. <ride> A chi sono un uno montone? Sono. <ride> ne sono tantissimi. <ride> e l'uomo sta camminando, è un che era, era lui che stava contro senso. Se camminiamo senza carne, non possiamo camminare con lo spirito. Se camminiamo per la carne, non possiamo camminare con lo spirito. Claro, dobbiamo stare in paz con tutti. Se la gente vuole stare in pazza con noi. Dobbiamo stare in pace con tutti se la, se la gente vuole stare in pace con noi. La seconda cosa che ci impedisce camminare con Dio è la incredulità. È la incredulità. Ebreos, capitolo 11, Ebreo, capitolo 11, versicolo 6, 6, dice sì, così. Dice Sin fe è impossibile agradar a Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Perché è necessario che il che si acerca a Dio crea che egli esiste. Perché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che sa le a chi lo busca. che è il remuneratore di quelli che lo cercano. È lindo in spagnolo perché dice è necessario. In spagnolo è es bello perché dice è necessario che lo che si acerca a Dio tiene che credere che quelli che si avvicinano a Dio devono credere se tu non credi se tu non credi come può il Spirito Santo camminare con come può lo Spirito Santo camminare con ah, è che io sto orando per la conversione del mio esposo io sto pregando per la conversione di mio marito però non lo credo però non ci credo allora perché ora? e allora perché preghi? Tenemos che credere in Dio Dobbiamo credere in Dio. e che il sape ricompensare a chi lo busca. E lui sa ricompensare, eh, ricompensare a coloro che lo cercano. e il vero. Tus so orazioni. Lui vede le tue preghiere e il vero. che sta in tuo corazzo. Lui vede quello che c'è nel tuo cuore. E il vuole camminare con te. Lui vuole camminare con te. Tiene che credere in Hij. Devi credere in Lui. E la terza cosa che non si impide di camminare con Dio e la terza cosa che ci impedisce di camminare con Dio è l'altidese superbia è la superbia Isaia capitolo 57 versicolo 15 Isaia capitolo 57 verso 15 dice così perché ha detto è l'alto il sublime infatti così parla colui che è l'alto è il che abita eternità. Quello che abita l'eternità E cui nome è Santo. E che si chiama il Santo. Io abito e las alturas e in santità. Io dimoro nell'uomo eccesso e santo. Però também doi vita allo spirito umile e chebrantato. Ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito. E a los quebrantados de corazón Per arrivare allo spirito degli umili il e di mira a che son Lui guarda quelli che sono umili. Umile non significa che, che stai senza denaro per la calle chiedendo l'elemosina. Non umile non significa che stai per la strada chiedendo le mosine. È, è umile nel corazón. È essere sol nel cuore. Le persone che, che hanno altivez, superbia a Dio non le gustano A Dio non gli E io mi chiedo come possiamo tener altivez molte volte mi domandano come possiamo avere superbia se que que por que, que tutto quello che facciamo nella vita lo che abbiamo nella vita è per il mezzo suo quindi no non possiamo camminare per la carne con la incredulità con l'altività la perché son que queste sono cose che ostacolano lo Spirito Santo quindi con chi vuole camminare Dio? E quindi Dio con chi vuole camminare? Con lo che le busca. Con quelli che lo cercano. Dio quiere camminare con lo che le busca. Dio vuole camminare con quelli che lo cercano. Mira la persona al tuo lato. Guarda la persona al tuo fanno. E dille: Dio quiere camminare con lo che le busca. Dio vuole camminare con quelli che lo cercano. E stai listo per buscar a Dio. Sei pronto per cercare a Dio? Quando Dio non quiso camminare mai con Israele, quando Dio non voleva più camminare con Israele. Pusero come un tabernacolo buscar per buscare a Dio. E tutti que E tutti quelli che que volevano cercare Dio andavano in questo tabernacolo. E lì si volevò come un movimento di orazione. E lì diventò come un movimento di preghiera. La gente andava lì per buscare a Dio e Dio alla E la gente andava lì a cercare Dio. Di, di giorno, di notte un pochino come stiamo facendo noi con il mese della orazione po' no, come stiamo facendo noi con il mese della preghiera buscando a Dio per la mattina, per la notte cercando a Dio per la di mattina, di sera e che passò? che successe? che Dio ha un cambio di pensamento che Dio cambiò idea dico a Moisés, mi presenza irà contigo e te darei descanso e disse a Mosè, la mia presenza starà con te e ti darò riposo. Se non hai discanso nella nostra vita. Se non c'è riposo nella nostra vita. La sua presenza non cammina con noi. La nostra, la cammina con lui. Quando camminiamo con noi ha descanso. Quando camminiamo con lui, c'è riposo. Descanso nella nostra vita. Riposo nella nostra vita. Descanso nel nostro corpo. Riposo nel nostro fisico. Descanso in nostra alma, nella nostra famiglia. Riposo nella nostra vita, nella nostra anima. Perché Dio si esconde. Che Dio si nasconde. Dio che noi lo Dio vuole che noi lo cerchiamo. Apostolo, però io vado in chiesa tutte le domeniche e quindi sto cercando a Dio. Dio si lascia incontrare quando tu lo cerchi con tutto il tuo cuore. un hombre che stava buscando Dio. C'era un uomo che stava cercando Dio. Entonces empezó a pedir a la gente, ¿cómo hago para encontrar a Dios? ¿Cómo hago para encontrar a Dios? ¿Cómo hago para encontrar a Dios? Y aquí me a pedirle a la gente, ¿cómo hago para encontrar a Dios? ¿Cómo hago para encontrar a Dios? Entonces le dijeron, mira, allí en esta montaña hay un vestido pastor que él tiene mucha sabiduría. Guarda, allí en esa montaña hay un pastor con mucha sabiduría. Tiene que ir de ahí, él seguro te puede contestar cómo puede buscar a Dios. Devi andare da lui, lui sicuramente ti saprà dire come cercare Dio. E quando fu fui essere pastore, toccò alla puerta. Quindi andò da lui, uh, bussò alla porta. E il pastore lo aprì? Il pastore lo aprì e le pediò, pastore, però io voglio buscare Dio, come faccio per buscare a Dio? Lo busco però non lo encuentro. Dice pastore io voglio cercare Dio, però.. Uh, lo cerco e non lo trovo. Il pastore lo mirò. Ora ti spiego come si fa. Il pastore lo guardò. Adesso ti spiego come si fa. E lo llevo verso un rio. E lo porto vicino a un fiume. Dice: Mira, arrodigliati adelante. Di de esterno. Inginocchiati vicino a questo fiume. E l'uomo si arrodigliò adelante. del rio L'uomo si inginocchiò. E lo mirava. E lo guardava. E ora che E adesso che faccio? Bueno, poni tue mani atrás de la colonna. Metti le tue mani dietro la spina. Entonces el pastor lo tomó por la mano, y lo tomó por la cabeza y lo puso en el agua. Fíjate, sí, el pastor lo prese por las manos, por la testa y lo puso en agua el, con la cabeza. El, lo, lo mise con la testa en el agua. Traductora muy eficiente. Y le digo una cosa e dice qualcosa. Quando buscherà Dio, Dio come stavi cercando l'aria lo incontrerai. Come lo stiamo buscando Dio? Con il cuore o perché si tiene che así? O perché si deve fare? Perché la eh, la orazione antes della comida, Signore grazie per esta comida. Es la preghiera prima del cibo, Signore grazie per questo cibo. Gracias por esta comida. Grazie per questo paese. Siamo caro di paese. Sì, sì, sì, di paella, O perché di verità stiamo buscando tenere una relazione con Dio? O perché stiamo cercando veramente una relazione con Dio? Il quiere tenere una relazione con noi, lui vuole avere una relazione con noi. E se tu lo busca la verità, il se farà incontrare con te. E se tu lo cerchi veramente, lui si farà incontrare da te. Aveva un uomo piccino, piccino, piccino piccino piccino c'era un uomo piccolo piccolo piccolo. Che chiedeva vedere Gesù. Che voleva vedere Gesù. Però aveva tutta la gente davanti che era molto alta. Però c'era tutta la gente davanti a lui che era molto alta. E poi si decidera de de raro. E quindi decise di fare qualcosa di strano. Di suremo in un albero. Di salire su un, al un albero Per poter mirare a Gesù. Per poter guardare Gesù. Il suo nome era Zaccheo. Su nome era E quando stava camminando por lì Gesù. Quando stava camminando per di là Gesù... Lo mirò e le dico, Zaccheo, oggi andiamo a mangiare paia in tua casa. E <ride> <ride> le disse, Zaccheo, oggi andiamo a mangiare paia a casa tua. E eh. lui solamente voleva vedere Gesù. Lui solo voleva vedere Gesù. Però Gesù conosceva il desiderio che aveva nel cuore di Zaccheo. Però Gesù conosceva il desiderio che... Aveva Zaccheo nel suo cuore. Un montone di gente era redentore di Gesù. Una marea di gente intorno a Gesù. Lo Molti lo toccavano. Molti lo toccavano. Molti erano sanati. Molti erano guariti. Però l'unico che si comiò la paella fu Zaccheo. Però l'unico che si mangiò la paella fu Zaccheo. E l'unico che aveva l'opportunità di tenere Gesù in suo mese. L'unico che ebbe l'opportunità di tenere Gesù la sua tavola. Es tiempo de regresar a caminar con Dios. Es tiempo de tornar a caminar con Dios. Dios quiere caminar con nosotros. La iglesia que camina con Dios es la que va a, hacer, va a pasar por el alto. ¿Tú quieres caminar con Dios? Dios? Esa es, es la pregunta de hoy. ¿Quieres de verdad caminar con Dios? Vuoi veramente camminare con Dio? E stai visto? Spara di cara al lado la carne. Sei pronto per lasciare la carne? Tu ora di cara al lado la incredulità. Per lasciare la incredulità. Para di cara al lado l'altivez. E buscarlo, assas che non lo haya. E, e cercarlo finché non lo incontri. Vogliamo avere un momento per pregare. Queremos avere e... un tempo parolacco. Vamos a saludar a los amigos que nos están viendo en directo. Saludamos a todos los que nos están viendo en directo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.